Allora, perché l'OMBO? Perché parliamo dell'OMBO che In effetti Fitarco eh, con l'OMBO dovrebbe centrarci pochissimo, anche se non è vero che dal, dal 2003 eh, la Fitarco eh, fa gare 3D, addirittura da 13 anni, il primo campionato del mondo l'abbiamo fatto nel 2003 Francia, sono ornato, e quindi sono entrati a far parte della famiglia FITAC dove effettivamente si fa il tiro accademico, dove effettivamente si fa il tiro alla targa, anche eh, componenti arcieri eh, che utilizzano questi tipi di archi. Ma non so, il logo parleremo anche dal ricordo dell'arco cosiddetto istintivo, che non è altro che un arco tradizionale però fattezze e progettazioni più ergonomiche e più eh, veloci e, e facili da usare. Anche se effettivamente negli anni 60 alla Targa si creava questo tipo di archi, no? non c'erano altri archi, un'unica arco che si capire, era questo e iniziavano a essere presenti nei primi ricordi, quindi con la doppia curvatura sul, sul, su, sui flettenti. E in quegli anni uscirono anche i primi tech tecdama, quindi anche i primi archi nei quali i flettenti erano separabili dal, dal, dal, dal, dal centrale. Ma ritorniamo a noi, perché l'ombro? Allora, intanto eh, sono più di dieci anni che si utilizza l'ombro il fitaco, però non c'è mai stata una scuola vera e propria, anche se effettivamente eh, erano pochissimi gli arcieri che si cimentavano con questa specialità, eh, venivano diciamo imprestati o presi in prestito da altra realtà dove effettivamente il tiro con l'arco lombò e il tiro con l'arco di curvo è il plus ultra, no? pensiamo a tiri a salone mobili, a tiri a bersagli in movimento, a tiri al volo, effettivamente eh, non c'è niente di meglio che utilizzare un arco tradizionale come il Lombò. E quindi tutta la scuola eh, perché riguardava l'arco lombò e l'arco istintivo, cosiddetti istintivo, i ricurvi, eh, provenivano da altre realtà non c'entravano nulla o pochissimo con, con la fitarco. Ecco che, eh, effettivamente, è poco conosciuto questo attrezzo. No? Molti fitarco, molti eh, arcieri che militano nella federazione italiana di tiro con l'arco, eh, prendono quest'arco in mano e effettivamente non sanno neanche a chiedere, perché, come fate? Come lo devo utilizzare, questo arco? Cosa ci devo fare? Come tirerò con quest'arco? Sì, adesso c'è in rete molte informazioni, però sono tutte informazioni un po' frammentate, un po' posizionate di più su altri tiri, su tiri non statici e non troppo vicini, come effettivamente ci sono i fit In noi abbiamo una gara 3D, e di tiro di campagna, altre field dove i tiri sono soprattutto vicini. Nel 3D tiriamo al massimo a 30 metri, dove la media delle distanze è tra 15 e 18, quindi la media di tutte le distanze, di tutte le 24 le piazzone è tra i 15 e i 18 metri. E nell'anterefield field dove effettivamente tiriamo tre frecce a 40 metri, tre frecce a 40 metri. però le altre. 69 frecce le tiriamo al massimo a 35 metri quindi su 72 frecce 3 frecce saranno tirate a 40 metri, però le altre 69 sono senz'altro sotto i 35 metri quindi vedete che le distanze sono molto molto molto inferiori a quelle che sono eh, in altre realtà dove in altre realtà esistono solamente tiri da 18 metri in dai 18 metri ai 55, normalmente. Questa è la, è la realtà da dove provengono eh, gli arcieri che utilizzano questo ruolo. Quindi, per utilizzarlo, infitarlo, questo, questa tipologia di arco, bisogna ripensarlo un pochettino. No? Ripensarlo un pochettino, no? Perché effettivamente eh, bisogna seguire un po' le regole che sono dettate anche da arcieri cacciatori e proprio. Io ho letto molti trattati di arcieri cacciatori americani dove effettivamente alla fine, eh, alla fine di tutto la tecnica utilizzata è esattamente quella che adesso vi, vi mostrerò. Quindi niente di speciale, c'è pochissimo di farina del mio sacco, eh, tutto preso da grandi maestri, grandi maestri che hanno sempre utilizzato questo, questa tipologia di alto. L'unica cosa da, da valutare meglio è che nelle gare Fitargo le eh, distanze sono facilmente valutabili, perché alla fine sono al massimo 30 metri, quindi sono facilmente valutabili, non parliamo poi nell'altra film e nell altre film sono ancora più facilmente valutabili perché la metà di queste distanze sono conosciute e quindi la seconda metà 12 distanze sono conosciute e 12 distanze sono sconosciute sconosciute per modo di dire perché dalla grandezza del bersaglio i bersagli sono sempre grandi uguali non cambiano mai e quindi ci sarà facile valutare stimare anche ad occhio la distanza da, a cui fare cento. Quindi vedremo che nell'utilizzo dell'arco glombo e dell'arco istintivo ehm, ci sarà molto utile la valutazione della distanza, anzi ci sarà estremamente utile valutare la distanza. Perché ci sarà estremamente utile valutare la distanza? Perché la distanza è una variabile che, non do, che dobbiamo utilizzare a nostro vantaggio. Sì, vedremo che la nostra mira sarà una mira istintiva siamo d'accordo, vedremo come. però eh, cercheremo di facilitare questa mira istintiva conoscendo a grandi linee anche la distanza quindi occorrerà che ci alleniamo anche a stimare la distanza il, il meglio possibile ok? Intanto intanto per la prima cosa come come si impugna l'arco nudo è la prima cosa che uno potrebbe prendere in mano no? Quindi la freccia per il momento l'appoggiamo poi vedremo la freccia quali problemi ci può dare qual è il modo migliore di impugnare un arco che diamo un'occhiata anche un poi fondamentale no? alla fine non ci sono segreti perché poi, alla fine, i fondamentali che dobbiamo applicare all'arco-logo sono esattamente quelli che dobbiamo applicare a qualsiasi tipologia di arco, in nessun misura. larco all'olimpico, all'arco-nudo, all'arco-istintivo, all'arco-scuola, non ci sono dubbi. Perché? Perché la nostra conformazione fisica deve essere biomeccanicamente integrata, nel movimento che andranno a fare, noi non possiamo, non possiamo ad esempio stringere l'arco, io vedo tantissimi che impugnano l'arco in questa maniera, addirittura strizzandolo, vedo tantissimi che impugnano l'arco tenendo questa, questa zona qua a contatto, assolutamente no, se lo vedete nei film probabilmente, perché dovevano tirare a 300 metri per ammazzare tutti i cavalieri che avanzavano con le lance, questo magari sì, gli archi erano 80 Ma o, la o, o ancora di più, no assolutamente no. L'arco si tiene sempre nella stessa posizione, la posizione che avete imparato a scuola, quando avete fatto il quindi le nocche, le nocche a 45 gradi, le nocche a 45 gradi. L'arco dovrà posizionarsi in questa maniera. Nocchia a 45 gradi, la mano, l'arco appoggiato sempre sulla zona del pollice. Questa è la linea della vita. Al di là della linea della vita non dovremmo appoggiare. Tanto per cominciare. Nella fitarco non è vietata la dragona. Se avete problemi a trattenere l'arco <ride> le prime volte, mettete pure l'accetto per non fare cadere l'arco per terra, tranquillamente. Non c'è nessun problema. Questa è la posizione ideale. Perché questa è la posizione ideale? Perché il punto di spinta dell'arco è in contrapposizione con quest'osso, che si chiama radio, che è in contrapposizione con l'omero, che è in contrapposizione con la spalla, dove io andrò a posizionarmi per l'arco Ecco che la biomeccanica diventa efficiente, ok? Cosa succede se io tiro in questo modo qua? Se io tiro in questo modo qua, uno non farò mai un tiro uguale all'altro e quindi innesco variabili su variabili, già sulla mia tecnica, innesco anche delle variabili sul fatto che non riuscirò mai ad ottenere un tiro biomeccanicamente bio valido e ripetibile. Secondariamente non sono allineato, i piani di forza non sono allineati, quindi la freccia non partirà mai nella stessa identica posizione. Quindi io devo trovare la mia posizione in modo tale che la contrapposizione delle forze sia sul piano di tiro dove avrò la contrapposizione delle forze ce l'avrò quando il gomito, il avambraccio gomito, avambraccio, oh. braccio freccia, sono perfettamente allineati al bersaglio e se qualcuno mi guarda da dietro vedrà la proiezione della corda al centro dei frettenti questa è la posizione nella quale io sono perfettamente allineato ok? siccome non siamo tutti uguali Siccome non siamo tutti uguali, non è mica detto che dobbiamo ancorare tutti nello stesso punto. C'è chi ancorerà in questa posizione, c'è chi ancorerà in questa posizione, c'è chi ancorerà ancora più indietro, a seconda delle misure che noi abbiamo dell'ancoraggio, Quindi la ricerca dell'ancoraggio è personalissima. L'importante è che una volta raggiunto l'ancoraggio noi siamo allineati con la freccia, se no dovremmo sempre tirare così la freccia, ah, sì, è come tirare delle pietre per divertimento dal ponte, sentire un bel gluck nel fiume, è un divertimento straordinario, non so se avete mai provato a prendere un po' di pietre, e posarle sulla balaustra del ponte e poi tirarle per sentire un bel gluck, no, no, so. per tirare un bel gluck nell'acqua. Questo è un divertimento straordinario, anche con l'arco si può fare così, per sentire questa freccia, per vedere questa freccia che vola, per fare ginnastica, respirare aria buona, eh, camminare nei boschi, eh, però fare centro su ogni freccia che noi tiriamo è tutto un'altra cosa. Probabilmente è molto più brutta dal punto di vista puro divertimento, però se noi vogliamo che anche il lombo nella Federazione Italiana di Rollardo diventi uno sport, sia uno sport, venga concepito come sport, dobbiamo innescare tutta un'altra serie di attività che permettano di essere precisi. Precisi nel contesto in cui ci siamo calati, quindi precisi nelle gare finali dove è possibile essere precisi. Come è possibile questo? Allora, prima di tutto, sappiate che l'arco lombò è il più difficile di tutti gli archi che esistono in Fitarco. Più difficile del compound, più difficile dell'arco olimpico, più difficile dell'arco difficile dell'arco. Il più difficile perché è un arco molto leggero, è un arco che è di difficile manovrabilità e è molto più facile utilizzare un arco con una massa maggiore, tanto ha molto più gli errori. è molto più facile usare un compound dove non ci sono problemi a lungo, si schiaccia il pulsante e la freccia parte è anche molto ma Anche lì ci sono tutti i problemi del caso. Quindi vi siete presi una bella, una brutta gatta da pelare utilizzando le utilizzando il robot, vi siete presi una brutta gatta da pelare. Però dove c'è difficile ovviamente ci sono anche tante soddisfazioni, tante soddisfazioni però vanno, eh, queste soddisfazioni vanno un po' pensate, no? vanno un po' prese, capite. Quindi eh, se io tutte le frecce che tiro non vanno come faccio a regolarmi? Beh, io mi metto a 15, 15 metri, semplicemente a una distanza cortissima, per un uomo, no? mi metto a 15 metri e devo fare stare tutte le frecce che tiro in un diametro di 20 cm. Se io tutte le frecce che tiro a 15 metri e stanno in un diametro di 20 cm, la mia tecnica comincia a diventare interessante, comincia, a essere, a, comincia ad avere un tiro in cui la mia tecnica è perfettibile, d'accordo, ma comunque eh, accettabile. E su, e su, lì, e, e su questa tecnica possiamo lavorare per affinare. Però se io a 15 metri non metto le frecce in, in diametro di 20 cm, ecco, eh, no. io devo ripartire un po' dal fondamentale, no? devo un po' ripartire eh, per insegnare al mio corpo a mettersi in linea a, a, ad attivare tutte quelle funzioni che permettono di essere più precisi faccio un esempio molto semplice se io mi devo allenare io mi devo allenare a sollevare un peso di 100 kg io non sono in grado di sollevare un peso di 100 kg ho un peso di 100 kg da sollevare, come faccio ad allenarmi per sollevare un peso di 100 kg? Allora, se io ho un peso di 100 kg, guardate come faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, ci provo, non ce la faccio, ci provo, ci provo, non ce la faccio, ci provo, non ce la faccio, ci provo, ci provo. Ecco, voi vi allenate così col tiro con l'arco. Continuate a tirare queste frecce, sparpagliandole su tutto il paglione, pensando che questo sia l'allenamento per imparare a tirare con l'arco. Non è così. Se io non riesco a sollevare 100 kg, è inutile che io continuo a provare a sollevare 100 kg. Non ci riuscirò mai. Non è un buon metodo per allenarmi a sollevare 100 kg. Dovrò cominciare con 5 kg, con 10 kg, con 15 kg, con 20 kg correre, saltare, fare, fare tutta una serie di esercizi che alla fine mi permetteranno di sollevare kg. la stessa cosa vale per il tiro se io non ho ancora una tecnica su cui ci si può lavorare eh no. mancano tante cose, tante basi per poter arrivare a costruire qualcosa come si costruisce qualcosa? Se noi, bariamo, ho bisogno di una penna. Se noi vogliamo raggiungere un risultato, un risultato che sia duraturo, e questo risultato mettiamo che sia in questo punto, in questo punto, noi per riuscire ad arrivare a quel risultato e soprattutto mantenerlo, dobbiamo formare una piramide più la base della piramide se noi vogliamo arrivare qua più la base della piramide sarà grande più noi potremo salire la base della piramide si chiamano fondamentali quindi io devo conoscere alla perfezione quali sono i fondamentali per tirare con l'arco e devo allenarmi continuamente a questi fondamentali perché più io allargerò la base della mia piramide, e più potrò salire questo vale per tutti gli sport nonché per la vita, ma vale proprio per lo sport lo sport è proprio fatto così mi dispiace non lo sport quindi io devo aumentare la base della mia piramide, per poter arrivare a degli obiettivi più alti possibili. Poi, oh, oh, talento naturale ce cioè, l'abbiamo tutti, non tutti diventano pavarozzi a cantare, no? Ci sono quelli che cantano, almeno sono un po' meno forti, ma sono sempre validi. Quindi... Abbiamo visto un pochettino cos'è la mano della corda, mano e braccio della corda. Tra un po' parleremo anche della mira, della mira sensitiva, ma tra, tra, tra non molto. Intanto, eh, Parleremo della mira e della concentrazione, intanto anche il rilascio della corda, eh, vedremo che è esattamente come vi hanno insegnato nel corso, cioè sono, beh, il rilascio della corda dovrà essere eh, in modo tale che le dita ritornino esattamente come prima, no? quindi io se tendo la corda, quando la lascerò andare, le dita dovranno tornare esattamente come prima. Scusa, assolutamente sì. Allora, ritornando all'impugnatura. Mi mm -hmm. hanno detto che ci sono due tipi di impugnatura, impugnatura alta e impugnatura bassa. Che differenza c'è? Allora, io sono per il lombò classico, tradizionale, con impugnatura bassa. Non vedo nessuna ragione al mondo, nessunissima ragione al mondo, perché il lombò io non lo vedo, eh perché il lombò abbia un'impugnatura cosiddetta pistola, cosiddetta più sofisticata perché? è un lombò, perché mai deve avere? tra parentesi il lombò ha il punto di pivot molto vicino a dove è posizionato, praticamente dove è posizionato il resto e questo aiuta moltissimo quindi non c'è nessun bisogno di avere un'impugnatura più sagomata questa sagomatura qua, di quest'altro okay, gran, che è di Mazzantini, grandissimo Mastrocai, è un'impugnatura perfetta per un mondo, a mio modestissimo parere, non solo mio. L'importante è che il punto di spinta sia mm, un punto forte, un punto unico, perché se noi mettiamo, possono capitare due cose sulla, sulla presa dell'impugnatura. Una, che se lo mettiamo in questo modo, come vedo da fare tanti, intanto ci battiamo sul braccio perché siamo troppo interni. Due, non siamo mai nel punto di spinta, è difficile da capire quale sarà il punto di spinta, visto che siamo in almeno 7 cm di spinta. E dove andrà la freccia? Dove sarà il punto di spinta? Modificare il punto di spinta vuol dire modificare anche l'alzo della freccia involontariamente e poi si possono formare delle leghe. se stringiamo l'arco l'arco lo torciamo questo è un arco leggerissimo non ha massa è facilissimo da torcere se si torce l'arco la freccia va da un'altra parte e immettiamo delle variabili anche se noi siamo i più istintivi puri istintivi ma non possiamo eh, sapere anche quando capiterà un errore. È una variabile random. <ride> no. Allora noi dobbiamo avere una tecnica perfetta, ecco, fondamentale. Noi dobbiamo avere una tecnica perfetta in modo tale che sia questa tecnica sempre ripetibile. E se biomeccanicamente bio efficiente, biomeccanicamente economica, in modo tale che ci siano meno errori possibili che noi trasmettiamo all'alto, Sul bot. È facilissimo trasmettere errori da no, non la dobbiamo fare l'ideale è questa e la presa ok? Tiro in questo modo l'arco non si stringe quando noi siamo in, nella posizione giusta l'arco è perfetto io consiglio di mettere dell'olio non di mettere il nastro o la gomma olio in modo tale che la mano scivoli perché la mano scivoli? perché ci sarà un punto tale che sarà inchiodata la mano quando saremo perfettamente allineati Okay. ok. Grazie. Presa della corda la pitarco permette di eh, avere la presa sulla corda sotto la tocca, a circa 2 mm dalla tocca. In questa posizione Eccezionalmente migliore della presa mediterranea. Ma molto, molto, molto, molto meglio. Non sarà tradizionale, non sarà. però, no, noi siamo sportivi, noi stiamo alle regole. Se eticamente e sportivamente permesso, dobbiamo fare quello che ci conviene di più per essere ripetibili e per utilizzare al meglio il nostro strumento, è vero? Quindi, se noi troviamo una tecnica concessa che ci permette di utilizzare meglio lo strumento, perché no? Anzi, siamo, dobbiamo farlo. Quindi ci conviene tenere le dita sotto, sempre senza toccare la tocca, la regola ci permette di stare a 2 mm e questa è la posizione. Possiamo tenere l'arco leggermente inclinato, ma la posizione del corpo dovrà essere perfettamente dritta. Le gambe Erette, ma non bloccate, quindi le ginocchia non dovranno essere bloccate. Ma niente sui strani, così questi tiri lì sono, si fanno una giungla quando si vanno a catturare gli animali feroci. Noi dobbiamo tirare a delle, delle sagome fisse o a dei bersagli di carta completamente fissi e dobbiamo avere una postura biomeccanicamente efficiente ed economica, non dobbiamo andare a cercare qua. È molto più facile tirare stirare i piedi molto avvicinati in modo tale che sia possibile sia fare tiri in discesa che fare tiri in salita, con i piedi uniti, quasi uniti è molto facile fare questo, con i piedi uniti è molto facile perché ci si posiziona in, in, un, in un tratto di terreno molto più piccolo che stare in altre posizioni strane che non vedono le ginocchia alzate, cose assolutamente non valide dal punto di vista biomeccanico. A noi ci conviene stare anche a piedi uniti e poi si può tirare in discesa in questo modo e tirare in salita in quest'altra piegando il bacino opportunamente, quindi anche appoggiando giustamente una dica. Ed è molto più facile farlo in questa posizione che non ginocchia piegate, perché se noi siamo anche in salita e pieghiamo un ginocchio scarichiamo il peso tutto sulla gamba e siamo obbligati, no? Se noi pieghiamo un ginocchio scarichiamo il peso tutto sulla gamba eh, il nostro equilibrio lo dimezziamo, ma perché dobbiamo dimezzare l'equilibrio? Eh, diamo un vantaggio enorme all'avversario che non lo fa, no? dobbiamo stare con tutti e due i piedi ben piantati, ben in equilibrio allenarsi eventualmente con la tavola basculante e in questa posizione è ideale per poter tirare, quindi questa è la posizione ideale. Prendono, anzi, vai pure. Quindi se io per io metto con un piede avanti di 15 gradi si baso dal mio sistema di grafica. No, non è che è un metodo, no? Potete che torni bene in quella posizione. Devi però avere sempre il terreno ben messo, eh, fare un tiro sempre, non sempre trovi il terreno ben messo, a volte lo trovi che non, non ti sai mettere bene. Ti assicuro, ti assicuro, e questo lo posso testimoniare per averlo fatto per, aver per anni, anni, anni, anni, anni ad alto livello, che mettendosi a piedi uniti si sta in qualunque posizione, anche la più scoscesa. Senza bisogno di stare, se io ho una discesa e non riesco a scavare, non riesco a mettere i piedi in piano, dovrei stare in questa posizione, col ginocchio. Se io sono a pieni uniti, e mi alleno a tirare a piedi uniti, ho una porzione di terreno piccolissima in cui io posso stare anche con le caviglie piegate e tirare, e tirare in equilibrio. Ed è molto facile, anche vedete, è molto più facile anche sistemarsi in questa posizione e tirare sempre ricordatevi con questa posizione qua.